Si sta utilizzando in tre parole, la metodologia, la precisione e la creatività. Per lo più nel mio lavoro utilizzo il PC e i software cam. Dopo i rilevamenti delle misure prese alla passerella ho realizzato il modello 3D per poi modificarlo. Il bagaglio che devi avere per iniziare questo premistato è sicuramente avere le basi dell'utilizzo del, del PC, la curiosità e in più aver fatto magari alle medie un po' di disegno tecnico.